Buongiorno amici, bentornati su Officina del Pilota Oggi lavo questa Stelvio La lavo utilizzando solo il tubo dell'acqua Come lo faresti tu a casa tua o nel tuo garage? L'unica cosa di professionale che utilizzo sono i prodotti che trovi qui sotto in descrizione Che tra l'altro hanno lo sconto di Officina del Pilota Quindi comprali Sei pronto? Io sì! Ecco i prodotti Il primo è Iron Plus che serve dai cerchi Ricordatevi sempre di partire dai cerchi Comunque ragazzi non fate le fighette, usate le mani, altro che guanti, solo con le dita così a pelle nuda potete sentire dove ci sono, ecco guarda, vedi queste incrostazioni, adesso poi sono i pezzi delle pasticche, guarda, vedi, un po' di caviale lo volete? Bene ragazzi è arrivato il momento di APC Plus, lo spruzzeremo sulla superficie della macchina ancora asciutta, questo serve per sgrassare tutte le impurità. Si può diluire fino a 1,40, io l'ho fatto a 1,4 perché mi serve un po' più di forza nello sgrassare lo sporco. una lancia è così precisa il mio pollice ha, ha, ha, ha. è il momento dello shampoo 10 millilitri ogni 10 litri d'acqua per un lavaggio quotidiano 50 millilitri ogni 10 litri d'acqua per un lavaggio più intensivo Ma sta registrando? Sì Ok La parte alta la facciamo col guanto più morbido, mentre la parte da qui in giù con un altro guanto. Se non hai il doppio secchio, sciacquolo o col tubo. L'importante è che le impurità se ne vadano così da non graffiare la superficie della macchina. di catrame eh? stai sì, attenti eh, non Ci spruzzo un altro po' di apc Aspettiamo un attimo Vedi? Tac Guarda Due secondi E lo stacchi Ci siamo quasi caro Giorgio Stai godendo come un riccio eh Questo qui ragazzi È il panno che se non ve lo comprate Vedo un sacco di botte <ride> Perché ragà Senza questo Avete bisogno dell'ausilio Del compressore d'aria per asciugarla Cioè Io lo accendo e l'asciugo Tu se non ce l'hai come fai? Così guarda che bello eh. andiamo in piscina a far il bagno eh? guarda come asciuga tiè pazzesco mm. che goduria che goduria che goduria mamma mia che poi oltre ad asciugare pulisce pure eh. perché metti che non sei passato ovunque e ti sei distratto tiè guarda eh, che bomba Guarda, guarda che cosa ho trovato una volta che la macchina è pulita, vedi tutto? Qui c'è della cacca, degli escrementi di uccelli maledetti. Guarda come va via, che spettacolo. Io adesso queste boccette, eh, le vedi queste? Ne compro 10. penultimo step, ci siamo quasi, vetri Heat up, gas up, sick, go with might whip, go 40. Come I really don't miss, th though. You gon' get your shortly. Oh, that's shortly. Do the work and read the end of it. Selling game and pimping and, penny. And, popping off of purely penmanship. Bene do not a benefit. Beneficial moves, I've been a man. Shake it, moving like the mini hand. Beat the coochie like an hour long. Keep it lit, I keep the power on. Power up a Super Saiyan, Superman. Saving, not I. Top tier, top floor, top sh- Ultra Ultracot Scott V2 Un gioco di parole in realtà non lo è Con l'apposito tampone Si spruzza qui sopra Si applica su tutta la carrozzeria In modo crisscross incrociato E si rimuove immediatamente con l'apposito panetto Fornito da Officina del Pilota by Carker, Questo qua giallo Per una finitura eccezionale ragazzi Il gioco è fatto Raga, attenzione perché dovete coprire tutta la superficie non fate gli ignorri, ogni singolo punto, quindi fate un po' come vi pare però la dovete coprire tutta il bello di questo prodotto è che non devi aspettare il tempo di cura, lo rimuovi subito dopo l'applicazione tocco finale eh, la ciliegina sulla torta se la tua auto è nuova o è stata appena lucidata questo qui è il modo giusto per lavarla e per non creare quei graffi orrendi, quegli swirl che vengono fatti ogni volta che la porti al lavaggio con i rulli. Mi rendo conto che è faticoso, che i prodotti costano, tutto quello che vuoi, però se ci tieni la tua auto la devi lavare in questo modo. Segui step by step e non sbaglierai più. Qui sotto in descrizione c'è un bel link per acquistare esattamente il kit dei prodotti che ho usato io in questo video c'è anche il mio codice sconto quindi ti conviene acquistarlo da qua sotto l'ultimo step del video che è il trattamento nanotecnologico è facile da applicare anche facile da rimuovere lo potete fare tutti e questi prodotti sono davvero validi altrimenti non ve l'avrei proposti il video termina qui mi raccomando iscriviti al canale e soprattutto mettimi un bel like grosso così ciao